Abbiamo iniziato qui nella clinica La Luz a Madrid con il dottor Oliverio che è un specialista in chirurgia estetica ricostruttiva, un centro di riabilitazione e trattamento sia da un punto di vista medico rigenerativo ma anche da un punto di vista chirurgico per tutti quei pazienti affetti da deficit erettile. Quello che eh, facciamo è uno studio accurato del paziente, un diagnostico come si dice qui molto molto approfondito e riusciamo a trattare sia con delle terapie orali sia con delle terapie rigenerative. Abbiamo la possibilità in questo centro di utilizzare cellule staminali per rigenerare i tessuti dei corpi cavernosi, ma quando questo non funziona abbiamo anche la possibilità, con dei risultati in termini estetici e funzionali, utilizzando dei dispositivi endocavernosi, di riportare l'uomo a una nuova vita e giovinezza sessuale. Quello che facciamo è un tipo di intervento eh, che ci contraddistingue, siamo gli unici in Europa, siamo gli unici autorizzati dal nostro riferimento americano, il professor Perito, ad effettuare una tecnica mini invasiva che in circa 15 minuti permette l'impianto dei tre componenti della protesi idraulica. La protesi è un dispositivo completamente invisibile, riusciamo ad occultare perfettamente tutti i componenti della protesi, il paziente non vedrà nulla eh, esteriormente e potrà, soprattutto in quei pazienti che sono affetti da eh, malattie post-oncologiche, da condizioni vascolari post-oncologiche, da indurazio penisplastica, potrà riprendere in mano la sua vita sessuale. Ciao, buongiorno, sono la dottoressa Anna Maria Autran, sono, sono uro-oncologa. In questa giornata sono stata con il professore eh, Gabriele Antonini per vedere una nuova tecnica per l'impianto di protesi con una incisione suprapubica Es una técnica reproducible, una técnica muy, muy veloce que se ve molto muy, óptimo que se puede reproducir la técnica en altri centros.